Finita male? Con calma Boruba Io dovevo ancora guardare il trailer di quando inizia la season ok capite la mossa in guerra appunto e per strano motivo tutto questo è iniziato dopo la guerra in te eh? eh sì, in effetti coincidenza il suspicious. marco dice preso. che se mettono la skin di gesù fanno un botto di soldi anche secondo me Gesù ne... Cosa? Vabbè, lì allora fa i milioni. Miliardo. Tut tutte parole di Marco. Eh? Gente. Ecco qua, questo è il nuovo lanciarazzi Allora, dalla allo Andrea, ti piace Abbiamo qualcosa in comune. Ti piace sì, il rift? Ma sì. Beh, un'altra cosa in comune. Non c'è gente? No. No, qualcuno ce n'è. In serio? Qualcuno ce n'è. Credo che, che siamo Vabbè. Da quando non ci sono le costruzioni. Da ha preso no, sì. e Sì. prendo un po' di non c'è eh lag è un po' scassato però Ma non no, no, no, no. Avevo ucciso con... Ah! C'è un compagno Si trova una mano? No, ho già finito Ah Andrea <ride> Vuoi vedere... Ti metto la chiappa molto? C'è taci? Ye! Yeah. taci! Ah! Beh, ma scusate, eh! Ora come faccio a salire? Ah è vero mi posso arrampicare! Ehi Kylo ci si può arrampicare? È ho notato da dei... Ho notato dai video del gruppo! Video di... mm. E che Andrea che mi ha detto tutto? Aia! Video. Leo e basta io e tra quel video lì allora basta adesso non ti un po' trovato io non dico niente perché non può <ride> preso dalle eh, <ride> anche se non ti conosco <ride> boh ma tutto finito tutto. dai <ride> io è venuto fuori una roba bellissima Grazie sparano E eh, ora la devo risentire se no andiamo. non sono contenti salite oh, e eh, se magari avessi di farmi finire allora, in Pologna andiamo a Lamborghini tu ricordi si sì, ma la Lamborghetti senza come non fa un bel nome lo io metti quelle come lì nell'altra. no ce ne qua gioco nel paravacco e vabbè è uguale salite Ho trovato un paravacco il paravacche c'è già qua il paravacco ah ma c'è il paravacco ed è lo prima sale eh no, ma tanto non potrei salire comunque ecco davanti eh no su di allora. Eh, allora Non si spara la gente che parla Ecco Dio palla sulle auto Come cristo Dove Chris? Ciao Come Chris E skin uh, di Chris Ciao Ma Non era molto sociale questo Chris Not to approve amici no. di Chris Tarocchi siamo noi Tarocchi Sono io, io, io questo Sì io ho fatto no. una kill No sono io risaliamo in macchina sali andrà dove andrà dove andr sei sì, andrà solo sì, per il tempo allora? Sbagliato. allora? <ride> allora? non ho mai sbagliato mi hai fatto perdere tutto era una cosa millimetrica quella Vico andavo... un rimborso <ride> <Sì>. <ride> Se andava di millimetri lì Ma che millimetri? Tu mi hai attentato, ora io <ride> la tua auto, vieni qua Allora ce la fa Ah! Ui! aiuto Autobus sopra di me Ci... Autobus, arriva, Come autobus, sopra arriva autobus Arriva autobus, arriva autobus allora via oh no. da coglioni, via leviarsi da coglioni aiuto siamo fottutamente fottuti dici? ha un rift? lo usiamo? lo sì, usiamo? si vai. Sì. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai campo! No! vai no, io vado vai vai vai Perché? vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai l'a. vai vai vai vai vai vai vai vai quale buco? vai lì, <ride> Il buco andrà cos'è il buco questo qua è il buco <coughs> i buchi che hanno fatto le mille mila trivel che hanno trivellato l'isola ah! lo, lo suono suona male lo scoprirai nel trailer se me l'avrò già visto comunque ah. allora hai finito di fottarmi tutte le casse borba no, allora suolta, eh, intanto sta arrivando il carenato, che quello di pignato. Uh cos'è? No, non era il pompo. Passiamoci, facciamo ma finta mangi. di nulla. Nel, nel gabinetto! Sì, il gabinetto, nel.. No, eh. quello è un gabinetto che si teletrasporta. Sono finito. Ah. adesso un po' che ti teletrasportano. È molto utile lo Perché so. Perché faccio materiale? Ci tacci Andrea! Perché sei burda. Titacci! Lama! Cosa? Lama, lama! Due lama! No, okay. Lama, no, no. lama, mungi no. lama no. Ma cioè, ce ne sono però facciamo lama. Eh vabbè, l'altro dopo Ora la misa questo Lamalo, lamalo. lo, mungilo Dacci, poi colpi, mungo Munto un lama Partito anche l'altro Come? Di già? Aspetta, dopo Kai lo ti do i colpi okay. Mungi anche quello Piccolo, mezzo. Ormai sei in mezzo. Non riesco a, a mungere il lama. Quanti scindoni, di certo? Nessuno se ne è accorto. No, eh, contro splash. Qua arriva l'autobus. ancora. E che eh cazzo. Là. Ah calo Kai lo contro l'autobus, usa il la lanciarazzi. Cò tieni razzi, aspetta. Vedete qua sulla montagna? C'è la stessa La safe allontana. Oh, ce lo devo prendi. Eh, che cazzo. Sono al buco loro. Ma no, quello. Ma sono andati a... ah, oltre. Stanno andando a pinnacoli. Quindi io sparo a caso e.. Caro armato lanciarmi. contro l'autobus. No, no, no, lo devi. Allora. vedi che quando provo a mirare ti fa venire tutto verde. Allora. ci sono due ah, careni. Sì. Devi... Ci devi tenerlo tre... fisso un attimo sul veicolo che lo piglia. è agganciato ok? ragazzi ci sono due carri allora armati allora sparalo ci sono due okay, carri okay, armati ok allora tienili per i carri armati <ride> ci sono due carri armati in un autobus cosa facciamo? ho fatto 191 1 eh, kailo dati da fare Andiamo in safe kailo dati da fare con il lancerazzi. dobbiamo andare in safe ok però l'hai detto tu mi guarda guarda il carri armato che vola come hai visto? hai visto? Quando sì, volano, saranno. fanno un sa. Quando fanno un salto. Sì. Ma come c'è la corsa? Sì. E eh certo, eh? Si può anche correre. Sì. Urlo acuto. Siamo in safe. <ride> Urla abbastanza sant'fede, filà. Arriva l'ancerade. Arriva, arriva il coso. Il coso là. Andiamo alla Salona, andiamo da nella... No, come andiamo da Salona? Andrea non la. <ride> Andrea volano razzi Ma che volano ah. la... via. <ride> Team è su team là. <ride> Occhio okay, la zona Di Dio okay. lag. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua. Vai andiamo dalla Vai! Gente che è già <ride> dalla <dare> salone. <ride> <ride> Non mi stancherò mai. Mi sparano da dietro. Mi sparano, mi sparano, mi sparano un team, un team. Uh, Jess sei leggendaria. ma non ti mai da safe voi Eh, tua madre Morta morto allo salone andiamo tu. a fottergli l'arma non è morta, è ancora lì tra poco è morto si sì, ma ci sono le sentinelle che continuano a sparare armatate ah, le sentinelle! Aiuto, oh, ma sono finito ad non aiutarti. non muore, dai, non muore. Ai. Aiuto, aiuto. Bill, non dalla E adesso ti schianta. Che <ride> ora? <Allora. ride> Ah, safety, merda, stavo ridendo. Non no, c'è chi non sono sopra la montagna. Che facciamo? Oh, ma c'è Me lo mangio tutto! No, no, si sparano. Ti no, ce la fa. Aiuto! Ma mi prendono, ma non mi prendono. <coughs> arriviamo qua. Non <arriviamo> <coughs> basta. Venite qua. Cosa c'è là? Medkit? no il cannone gente gente in mezzo, gente alla strada che aveva di bello? Nulla mm, la pena posso volare non ho il tempo di farmi un medikit gente che si spara, letteralmente. Ero io. Siamo forse safe, eh. venite qua. Di qua. No, di qua, di qua, di qua. Ah! Eh ma che palle, da una parte c'è la gente, dall'altra c'è la safe. Io ho trovato una via. Di quelle. Ciao. Se andiamo giù. Ciao. C'è gente con la corona sotto Dentro caverna Come sotto? Dentro caverna C'è un posto tranquillo Gente che vola Gente che sale, gente che scende Tutto Sono io Vabbè. Sì una bombola Dimmi che hai anche un medkit Dai Guarda Ma dai Io ho fatto una manovra Emas Una manovra evasiva Io mi sono okay. fatto. No, eh no, guarda quanta vita ho. Leo, Eh hai un medikit? E' qua. Ce ne sono due, no? Ah no. sì, S vabbè, me ne basta un Allora, dove c'è qua? Oh sì, adesso mi vengo per tutte quelle volte Leo? che mi hanno spammato e addosso. Eh vieni sotto. Dove sei? Eh. Sono andato un po' lontano. L'ho visto. Tipo? C'è gente anche da te Leo. e eh, Andrea... E eh, che cazzo. Io d'occhio. Do no. Avete fatto i barili? Quelli che sono di qua. Decidi da che parte vuoi andare? Qui e eh, io stavo solo controllando. Qui fate i barili. Fate i barili. Comoda, certo. Qui c'è un medico e uno scildona. Kylo, okay, c'è un medico. State covacciati, state tutto il tempo covacciati State covacciati Andrea Possibilmente non so dove sopra c'è il vuoto d Dici che la mia skin si nota leggermente? La safe sta giungendo Cosa? Sta arrivando la safe Lo so, però siamo leggermente in... No borba, quel, quel coso lì è scarico Ecco qua, non mi troveranno mai Borba il pompa bislungo lungo Cosa vuol, cosa vuol dire? Ecco, eh, che è lungo, guarda Borba, fagli vedere il pompa Quel pompa lì è un cecchino, non è un pompa Come no? Però è anche un pompa Attendo, da, da lontano fa tipo 40 Da vicino fa 134 Non è un pompa Sa che vuoi spararci, decidiamo? Siamo in dieci persone. Wow. Hanno okay. ristato No, non è vero, però c'è un drop. Cosa spari? No. Che avevamo una copertura Insomma Siamo abbastanza visibili Ci planano ci Delta planano addosso No vanno a prendersi il drop L'albero l'albero l'albero Tira giù gli alberi dietro Se serve tira giù gli alberi borba a mad vorrei poi a preferire con le costruzioni lo sai vero Asciutto. Lui è l'ultimo boruba. Non molla. Non morire piuttosto. Sì. Bravo burba. Ho pochissima vita. 11 kill.